Ho deciso di fare il giro dell'Adriatico in bicicletta. Sono partito da Ancona, quest'anno ho deciso di arrivare a Spalato. Ad Ancona ho conosciuto Aldo dottor Torelli. Il primo giorno sono caduto subito dalla bicicletta. Il terzo giorno sono arrivato a Chioggia dove ho preso la Bora e un temporale. Buona visione! Buongiorno a tutti! Ho passato una notte infernale. Un vento incredibile, pioggia. La mia tenda sono riuscito a richiuderla con molta difficoltà ed è lurida, così come tutta la mia bicicletta, che si è alzata molta sabbia. Comunque sono quasi pronto e questa mattina finalmente passerò sulle isole venezolane, tra cui incontrerò un mio carissimo amico, nonché un paesano, Simone. piedi che mi trovo in mezzo al mercato sto raggiungendo l'imbarco che mi conduca all'isola di pelestrina a sinistra Venezia. si vede molto bene piazza San Marco in alcuni punti non sembra di essere sulle isole veneziane, sembra di essere in qualsiasi posto ma non un'isola ho fatto un po' tardi all'appuntamento con Simone ma purtroppo a Chioggia ho aspettato 40 minuti il traghetto ma mi perdonerà, è bravo Ho detto oh dove? Fino a Lido eh cavolo! Vai. Fino a Lido! Stai aspettando da tanto allora? No, ah, hai fatto un giretto, ho detto io pensavo che tu fossi ancora per strada, E eh, voi ho detto ma è lui o no? E vabbè sì, lui. Guarda tutto controvento. Eh, sì, tremendo, sì, sì. tremendo. Eh, Com'era per il posto? Senti. Simone, dove mi porti oggi? Direzione Lio Piccolo. L'io piccolo, benissimo. Dì, a mi ha detto che è qualcosa, di, qualcosa fantastico. di Eccezionale. Sì, sì. Andiamo a vedere, dai. che questo è un periodo abbastanza tranquillo, qui non c'è casino. Essendo le isole, di muovere col ferri, tante volte se lo trovi tutto pieno. Immagino. si sì, immagino. La fince più semplice, anche se si parte. Penso in effetti di essere partito nel periodo migliore. Sì, sì. in attesa del battello un quarto d'ora d'attesa ah, guardate Venezia sullo sfondo spettacolo Burano il burano si è fatto un po' tardi, quindi con un piccolo panzetto e poi si va a pedalare. Io ho preso questa cotoletta alla milanese con un po' di patate. E io prosciutto e bufala. Oddio il dio piccolo! Che posti ragazzi! fine ho allungato un po' il mio percorso ma ne è valsa sicuramente la pena. Immergersi così in una natura del genere. Sì, sì. Mi sarei soffermato molto di più ma purtroppo... Come contate? Eh. Tu prosegui verso Iesolo. Iesolo 16 3. km, poi vedo se arrivo a Iesolo o vado avanti. Ok. Sì. E niente, buon proseguimento, buon viaggio. Grazie mille, ci rivediamo al paesello. Ci vediamo al paesello. <ride> bella. Ciao Francesco. Grazie mille della bella giornata, Simone. Ciao, ciao, grazie. Iesolo è un gran casino. Sono arrivato a Iesolo, ho raggiunto un camping sono stati molto gentili ed è stato anche il meno caro che ho pagato fino a questo momento 12 euro e 50 ragazzi io devo riparlare bene di questa tenda msr non mi paga questa notte praticamente sono stato sotto la famosa bora un vento almeno di 50 km/h temporale si è sporcata un po' sotto Adesso che l'ho rimontata era bagnatissima ma all'interno mi sono sentito sicuro Piove Devo aspettare per uscire Buongiorno, oggi sono uscito tardissimo, ha piovuto anche questa notte Tenda a zuppa, fradicia Spero di riuscire a fare almeno un'ottantina di chilometri Sembra se non ricomincia a piovere perché vedo delle nuvole abbastanza minacciose Almeno 80 chilometri in modo da avvicinarmi a Trieste con la certezza che domani sarò sicuramente lì faccio un po' di spesa ecco qui un po' di prosciutto un po' di pane arabo banana, mera e colazione ci vuole anche un caffettino Oh il ponte di barche Buongiorno Pagamento ma le biciclette non pagano Ieri sarebbe stato ottimo qualche raggio di sole lì a Lio Piccolo Il vento che mi spinge un po' di lato, ma anche un po' in avanti, anche un po' in avanti, va bene, va bene. Una pioggerellina, leggera, leggera. Il nome Racrea mi dice qualcosa. sono quasi a quota 300 metri calcolando che sono partito dal mare la via Giolla l'abbiamo messa qui la mia camera è su ragazzi dopo 5 giorni ho preso una camera perché sono esausto ho bisogno di un po' di privacy con un bel bagno ho quasi paura di buttarmi su questo letto. Una zuppa della casa, una braciola di maiale insalata salata mista. Sono proprio cotto. Oggi è il quinto giorno di viaggio ed ho deciso di prendere una camera perché alla fine se uno si vuole riposare davvero ha bisogno di un vero letto. Il primo giorno ho quasi rischiato di rinunciare subito a questo mio progetto, dato che sono caduto dalla bicicletta. L'altro ieri notte eh, ho passato una notte d'inferno sotto un temporale, un vento fortissimo e domani finalmente arriverò a Trieste. Addirittura penso di arrivare in Slovenia perché sì, secondo i miei calcoli ci arriverò sicuramente e quindi saluterò l'Italia entrando finalmente nel vivo eh, di questo mio viaggio buonanotte